Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, a pochi giorni dalla sua uscita in Italia siamo pronti a incontrare Samsung Galaxy A8. Sono molte le caratteristiche di cui vi potrei parlare di questo Samsung Galaxy A8 che arriverà in Italia in tre colorazioni, una è quella che vedete nelle mie mani, Orchid Gray, una colorazione nera e poi una colorazione oro che vedremo tra qualche secondo. La caratteristica principale e più evidente è quella del display con una proporzione 18,5 noni, batteria da 3000 mAh, la fotocamera da 16 megapixel sul retro e doppia fotocamera invece nella parte frontale del telefono doppia fotocamera frontale che vi permette ad esempio di avere alcune funzionalità come la messa a fuoco live che abbiamo conosciuto con il samsung galaxy note 8 ma vediamo insieme le caratteristiche tecniche e vediamo da vicino come si comporta il nuovo samsung galaxy a 8 ecco dunque Samsung Galaxy A8 in questo caso abbiamo detto colorazione orchid grey, vorrei mostrarvi anche immediatamente il colore oro e perché no anche eh, il colore eh, nero queste le tre colorazioni che arriveranno il 25 di gennaio al prezzo di 529 euro, vi ricordo tra l'altro che fino al 14 di febbraio avrete la possibilità per eh, chi farà l'acquisto del eh, Samsung Galaxy A8 eh, avrà la possibilità di avere in regalo un Gear VR con il controller, vi ricordo che il valore commerciale tra l'altro del Gear War con il controller è di 129 euro quindi eh, ottima promozione eh, per chi compra il prodotto al suo arrivo quindi dal 25 gennaio sino al eh, 14 di febbraio eh, la modalità tra l'altro di funzionamento della promozione è che eh, ci si regherà sulla applicazione Samsung Members si registrerà il proprio telefono e si riceverà successivamente il eh, Gear. Eh, caratteristiche display Full HD Plus Super AMOLED da 5,6 è eh, un display con una ratio 18,5 noni la stessa che abbiamo visto eh, sul Samsung Galaxy eh, S8 e anche sul eh, Galaxy Note 8. Tra le caratteristiche tecniche da segnalare vi mostro sulla parte eh, posteriore del eh, telefono l'attacco eh, USB type C eh, che eh, è presente così come l'attacco per eh, le cuffie nella parte eh, inferiore. Eh, una caratteristica importante, gli operatori avranno a disposizione eh, un eh, modello single sim in cui ci sarà solo questo cassettino superiore con la sim e la micro sd invece sul mercato cosiddetto libero arriverà il modello con la doppia sim che avrà anche un cassetto in questa parte del telefono dove inserire la seconda sim controllo del volume o volume rocker sulla parte laterale del telefono così come da questa parte invece c'è il pulsante di accensione e l'altoparlante che viene messo in posizione laterale in modo tale che impugnando il telefono per guardare un video vedete non viene impedita l'emissione dell'audio fotocamera che ovviamente ha una parte importante sulla parte posteriore fotocamera da 16 megapixel con apertura 1.7 sotto la fotocamera fotocamera eh, vedete il sensore delle impronte digitali mentre sul fronte c'è la doppia fotocamera anteriore eh, vi mostro eh, alcuni dettagli importanti intanto c'è la messa a fuoco live eh, potete eh, decidere eh, successivamente o anche durante lo scatto della foto quanto sfuocare eh, lo sfondo della vostra eh, immagine eh, non solo perché avete anche la possibilità di scegliere tra una delle due fotocamere nel momento in cui andate a scattare quindi avete uno scatto grandangolare oppure con un'apertura normale intorno a. 70 gradi. Eh, a proposito di eh, fotocamera vi faccio notare tra l'altro anche il dettaglio che eh, ci sono gli adesivi tanto sulla fotocamera eh, posteriore quanto su quella anteriore e poi l'opzione di Bixby Vision quindi la lettura delle immagini il supporto dell'intelligenza artificiale che eh, vi dirà e vi darà informazioni su quello che eh, state eh, inquadrando in quel momento con eh, la vostra eh, fotocamera. Quindi caratteristica dunque eh, 16 megapixel con apertura 1.7 sul retro e 16 e 8 megapixel con apertura per entrambi i sensori eh, 1.9 invece sulla parte frontale. Abbiamo detto che c'è un'espansione di eh, memoria tramite micro sd, la memoria invece di base di questo telefono è di 32 giga, ci sono 4 giga di RAM bordo eh, il processore è un Exynos 7885. Per completare la scheda tecnica di questo telefono, il cui la cui interfaccia è praticamente identica a quella di Galaxy S8 e di Galaxy Note 8, vi ricordo anche la batteria da 3000 mAh e il Bluetooth 5.0. Abbiamo detto sensore delle impronte digitali che è sulla parte posteriore, in alternativa potete sbloccare il telefono anche utilizzando il viso, non c'è invece il per la lettura dell'iride che è invece riservato per i telefoni delle gamme più alte. C'è una certificazione IP68, il che vuol dire che potete prendere il vostro telefono, buttarlo in acqua dolce fino a un metro e mezzo per 30 minuti e una cosa importantissima è che all'interno del Galaxy A8 c'è anche la radio FM e questo secondo me è un dettaglio non secondario. Vi ricordo tra l'altro come dettaglio invece per il software che c'è, Android 7.1.1 eh, tra le eh, dotazioni di base eh, ma vi ricordo che intorno al mese di marzo eh, arriverà invece eh, al nuovo Android 8 Oreo una caratteristica da ricordare anche di questo telefono è la possibilità di avere le doppie applicazioni la lista tra l'altro delle applicazioni che si possono sdoppiare quindi per avere doppio account è lunghissima c'è una lista praticamente che comprende quasi tutti i social network e quasi tutte le applicazioni invece di messaggistica c'è un dettaglio ovviamente che riguarda anche la connettività bluetooth 5.0 quando collegate una ad esempio, uscita musicale verso l'esterno, quindi un altoparlante esterno, le notifiche rimangono solo sul telefonino e non vanno ad inficiare l'ascolto della musica collegata verso l'esterno. Sono tantissimi i dettagli che riguardo riguardano il Samsung Galaxy A8 che andremo poi a verificare nei prossimi giorni quando avremo modo di provare con più calma il telefono per testare l'autonomia, vedere la qualità delle immagini fotografiche però vedete che insomma in linea di principio questo è un prodotto che richiama molto da vicino le serie più importanti. Vi ricordo 529 euro all'acquisto dal 25 di gennaio fino al 14 di febbraio in regalo c'è un Gear VR con il controller, a questo punto non vi resta altro che scegliere quale colore preferite tra i eh, tre disponibili eh, sul mercato, um, ripeto che abbiamo il nero, l'oro e anche eh, l'orchid eh, grey, ci ritroviamo nei prossimi giorni quando avremo modo di provare più approfonditamente questi prodotti, ciao da Mr. Gadget!